Cara Carabetti, oggi raccontavo ai miei compagni di classe che tutte le settimane ci parliamo su Skype, ci scambiamo via mail, foto e disegni e che anche se io vivo in Italia e tu in Africa ci vogliamo bene davvero. Ciao, Matteo.